Non poteva che essere presentato al motovelodromo Fausto Coppi di Corso Casale a Torino il catalogo con i pacchetti cicloturistici sulle strade del grande ciclismo in Piemonte. Vie è un'iniziativa che scaturisce dall'impegno dell'UNCE in Piemonte e di un ampio partenariato di consorzi degli operatori turistici, tour operator, associazione di albergatori e aziende turistiche locali. Si va ben oltre il semplice concetto di cicloturismo, i 16 pacchetti di soggiorno e scoperte dei territori in sella alla bici da corsa, mountain bike o gravel, da tre a sei giorni, si muovono fra Piemonte e Liguria, sulle strade e sulle montagne più belle, quelle su cui sono transitati e transiteranno Giro d'Italia, Tour de France e classiche del ciclismo amatoriale, come la cunese Fausto Coppi e la Valsusina Pellegrina Bike Marathon. Questo può diventare un importantissimo prodotto turistico per tutte le nostre vallate. Beh, sì, Direi che come promozione del nostro territorio eh, passare attraverso il ciclismo e la sua storia può essere davvero un volano per lo sviluppo turistico perché abbiamo dei territori che si prestano molto bene alla scoperta attraverso la bicicletta e quindi agganciandoci a questa rinnovata passione per il ciclismo eh, eh, direi che possiamo davvero far crescere il nostro territorio. Oltre alla manutenzione delle strade, asfaltate come il Nivolet, sterrate come il Colle delle Finestre, che cosa può fare Città metropolitana per spingere questo movimento turistico? Beh, Città metropolitana può lavorare sicuramente sulla promozione. Devo dire il nostro ruolo è principalmente appunto eh, quello di fare manutenzione delle strade e dei percorsi, ma possiamo anche essere accanto ai territori, fare il nostro compito di area vasta. Eh, sviluppo e promozione dei nostri, delle nostre aree interne e, e quindi accompagnare questi percorsi virtuosi per far conoscere ciò che di bello la città metropolitana ha ad offrire. Per le nostre vallate, dal Nivolè al Coldinava, che cosa può diventare questo prodotto turismo in termini proprio di economia e di persone che rimangono nelle valli? Ma Noi con questo, con questo progetto abbiamo cercato di mettere insieme eh, i, i vari attori, nel senso che non basta fare iniziative sul turismo, non bastano le piste ciclabili, non basta avere le strutture ricettive, non basta avere eh, strade dedicate, bisogna mettere insieme tutto. L'abbiamo fatto in un luogo simbolico come questo, cioè il motovelodromo, perché etimo etimologicamente simbolo significa mettere insieme, noi vogliamo mettere insieme e allora vuol dire eh, far sì che il prodotto turistico ciclismo diventi destinazione turistica E eh, per farla diventare destinazione turistica bisogna mettere insieme le cose e quindi vuol dire mettere insieme le strutture ricettive, vuol dire mettere insieme chi vende il prodotto, vuol dire mettere insieme anche le emozioni. Abbiamo fatto delle, messo insieme delle, delle, dei territori, le città con, le, con i colli, le città con eh, le zone di pianura, con eh, le, grandi, le grandi emozioni delle grandi montagne. Eh, siamo convinti che una una destinazione turistica per gente che arriva da altre parti dell'Italia, dell'Europa o del mondo eh, possa creare economia perché per chi si muove per fare 5, 6 giorni, 7 giorni su un territorio lascia risorse sul territorio. Se no, ci limitiamo a fare l'evento di una giornata che ti può anche portare i 3.000-5.000 eh, professionisti dell'iniziativa dell ciclistica, che è importante assolutamente, ma che sui territori troppe volte lascia solo dei rancori. Non possiamo più permetterci il rancore, dobbiamo assolutamente far sì che eh, il, il prodotto ciclismo sia eh, realisticamente un prodotto economico. Economia, tanto per restare all'etimologia, significa prendersi cura, prendersi cura della propria casa. Allora Noi tra il mettere insieme e prendersi cura della propria casa crediamo di aver eh, cercato di contribuito a creare un prodotto che eh, prenda cura e, metta, e metta, eh, mette insieme i territori.